Ho fatto un sogno questa notte, un sogno splendido. Non tanto perché ci fossero visioni eh, di chissà quale Eden. Vivevo in un mondo eh, uguale a questo. C'erano le partite di calcio, c'erano le serate in pizzeria con gli amici, c'erano i programmi in televisione, c'erano le scuole, c'erano i lavori, c'era tutto. La cosa veramente diversa in questo sogno, e veramente splendida, è che nell'ordinarietà, nel mondo eh, della materia, del pensiero, nel mondo che per tante persone è l'unico reale, era riconosciuta, era presente la cura del nostro spirito, della nostra anima. Non c'entrava niente con la religione. Non aveva sembianza di culto, non, non c'erano atti di fede. C'erano eh, continui rimandi, sia personali, nelle proprie case, nel proprio eh, mondo familiare quotidiano, sia con persone esterne, che erano né più né meno degli insegnanti, che accompagnavano le persone nei vari momenti della vita a portare attenzione ai propri tre corpi, non ascoltare solo il pensiero, ma anche l'anima e tramite questo aprirsi in alcuni speciali momenti anche al contatto con lo spirito. Esattamente come c'è il massaggiatore, eh, il supporto psicologico, l'allenatore, eh, l'addetto stampa quando si va ad esempio a fare una partita ai mondiali. L'esempio, guardavo una partita dei mondiali nel mio sogno. Insieme a tutto questo team c'era anche semplicemente un'altra persona che, a intervalli regolari, dava il suo supporto, ricordando che quello non era solo un gioco della mente e del corpo anche, ma era un gioco di tre corpi, come tutta la vita, al pari di tutte le altre figure. E mi guardavo allora poi intorno, tra i libri di scuola che c'erano in casa, e trovavo che anche a scuola, come l'insegnante di matematica, l'insegnante di sostegno, l'addetto alla mensa, la signora che pulisce la classe, quella che apre e chiude il cancello e controlla che non entra e esca nessuno, c'era anche una figura di questo stampo. E si studiavano, c'erano delle ore, come le ore di ginnastica, le ore di educazione civica, C'erano delle ore a scuola dove si studiava il contatto con i nostri tre corpi. Questo sogno era bello non tanto per il suo concetto, ma per l'estrema realtà che trasmetteva. Cioè quando mi sono svegliata, è stato più bello il risveglio del sogno in realtà, quando mi sono svegliata eh, avevo dentro una felicità, che non vi saprei spiegare, ma era proprio legata a quanto poteva essere reale. Da qualche parte, forse da più di una parte, esistono mondi, esistono versioni della realtà, esistono, chiamiamoli universi paralleli, dove è esattamente così, dove ce lo ricordiamo dei nostri tre corpi. Probabilmente nelle tribù primitive e in tanti posti anche del nostro mondo contemporaneo è davvero così, ci si ricorda dei tre corpi, magari li si chiama in modo diverso, magari non li si risveglia con la pratica del mattino come questa, se ne farà un'altra, la si farà la sera prima di sognare, chi lo sa. Ma probabilmente esistono. Rendersene conto che questa cosa può essere una realtà che supera la dimensione individuale o comunque di un piccolo gruppo, ma che è davvero una possibilità concreta. Non tanto di futuro, ma di presente. È qualcosa che davvero esiste. Mi ha dato una gioia, una felicità. Mi mm. ha fatto tirare un respiro ampio, felice. C'era profumo di fiori. Cosa c'entra con la carta di oggi? E in realtà c'entra tutto. Perché qui, in questa carta, ci sono tre spicchi. Ci sono gli angeli nello spicchio azzurro. I demoni nello spicchio rosso e blu e il doppio nello spicchio centrale. Il doppio siamo noi allo specchio e quella bella faccina lì che mi guarda nella webcam, bella capirai, che mi fa le boccacce dalla webcam. Il doppio è l'immagine di noi, è la nostra mente, è la nostra personalità, non la mente superiore, non i pensieri illuminati, la personalità, il giudizio, l'io, l'importanza personale, il doppio è quello, è il giudicare gli altri e noi stessi, è il guardarsi allo specchio, fate questo esperimento se vi capita, guardatevi allo specchio e state semplicemente ad ascoltare i vostri pensieri, non, non stanno zitti, non c'è versi di guardarsi allo specchio senza pensieri. Si può pensare sono bella, sono brutta, sono giovane, sono vecchia, oppure posso pensare che bello quel quadro sullo sfondo, che bella luce che c'è oggi, Uh, come mi sta bene questo maglioncino. Non sta zitta un secondo, lo specchio apre un contatto con il nostro doppio rapidissimo. Don't try this at home, dicono su MTV non provate a casa senza le dovute precauzioni lo specchio ci può anche fare tanto male quando lo esploriamo in questo modo in tanti racconti le persone entrano nello specchio ciao quindi con tutta la dovuta cautela però ve ne potete rendere conto anche voi nel mondo del doppio regna la mente qui in mezzo e ha a che fare questo con il mio sogno perché in quel modo di vivere in quella società, in quel modo di pensare la realtà, la mente non era da sola. C'erano gli angeli del cielo e della terra, c'erano l'azzurro e il rosso. C'erano questi due spicchi laterali che davano una profondità, una tridimensionalità, un disegno di insieme, un allargamento dei confini e della prospettiva io mi sono svegliata in uno stato di grazia e se ne avete voglia anche voi oggi potete andarlo a ricercare questo stato di grazia perché non c'è bisogno da aspettare ad andare in una realtà parallela può essere adesso come ricordandocelo rendendoci cura della nostra giornata negli aspetti pratici negli aspetti più sottili con gentilezza, con cortesia, con desiderio di viversela bene, adesso, senza aspettare un sogno lontano, senza aspettare la prossima vita, adesso, con quello che c'è, perché la cosa interessante è che noi ce l'abbiamo già, sia lo spicchio azzurro sia lo spicchio rosso. I nostri angeli, le nostre guide, la Terra stessa ci sta già sostenendo. I tre corpi noi ce li abbiamo già, non dobbiamo fabbricarceli, non saremmo in forma umana se non li avessimo, non saremmo vivi in forma umana se non li avessimo. E quindi si può iniziare già da ora, senza aspettare che ci sia una figura esterna di riferimento, possiamo già iniziare ad essere noi, la nostra figura di riferimento, i maestri se abbiamo la fortuna ad averli, gli insegnanti se abbiamo la fortuna ad averli incontrati, gli amici, le anime affini con cui sentiamo appartenenza, affinità elettive, se abbiamo la fortuna ad averne, noi stessi sicuramente ci abbiamo, quindi da questo possiamo partire. E poi quando ci abituiamo a farlo per noi stessi, questo continuo accompagnamento per includere non solo il pensiero ma anche l'anima, il corpo fisico e se Dio vuole anche lo spirito e poi possiamo pian piano accorgerci che facendolo noi pur senza raccontarlo magari a volte estendiamo anche agli altri questa cosa. È a macchia di leopardo questo movimento ognuno fa nel suo piccolo tutto quello che può tutto quello che riesce come si diceva anche qualche giorno fa meglio poco che non fare niente meglio imperfetto che aspettare il momento perfetto che non viene mai si inizia da oggi può già essere vero il sogno di stanotte io vi saluto vi ringrazio di aver partecipato e soprattutto aspetto intanto Domande, perplessità, non sono d'accordo, sono molto d'accordo, insomma raccontatemi come vi sentite rispetto a questo e soprattutto se ci riuscite, ve lo racconterò anch'io, spero di riuscirci, ci proverò e poi vi do appuntamento a lunedì sera prossimo. Ora ho preso questa decisione che a lunedì sera eh, vi racconto un pochino più nello specifico una delle carte della tradizione perché non si può tenerla nel cassetto se no lo smontano il cassetto e allora ho pensato che ogni lunedì troviamo un modo. I due lunedì scorso, scorsi abbiamo fatto dei laboratori, questo lunedì Parliamo io e Tiziana in un webinar di numerologia, geometrie sacre e chiaramente le carte della tradizione. Ora vi metto il volantino e scoprite qual è quella della serata, se non lo sapete già. E... Che dire, è completamente gratuito, il webinar basta iscriversi, quindi chiedete tutte le informazioni del caso. Non bisogna partecipare attivamente, basta ascoltare, eventualmente fare domande o interventi quando si vuole. Buona giornata, a metà tra il sogno e la realtà, con tutti e tre i corpi. Ciao! Mescolare il mazzo di carte, queste o qualsiasi altro mazzo, anche quelle da briscola, in realtà. È un po' come intrecciare. Tutte le possibilità. Ogni volta è come mettere in un ordine nuovo i numeri, le figure, i colori. Come prendere i componenti di un'alchimia e sperimentare una formula nuova. Ci respiro attraverso proprio, con la respirazione e l'apertura della mia presenza, includendo nelle carte quello che ho intorno, se c'è silenzio, se c'è rumore, se ho caldo, se ho freddo, se c'è il sole, se tira vento, se piove. circondo, dentro e fuori, li intreccio mescolando il mazzo. Ritorna spesso, ultimamente, questa. Angeli, demoni e doppio. di non avere subito spiegazioni, cerchiamo, teniamocelo un po' questo mistero, portiamocelo nella ginnastica, portiamocelo nei movimenti. Sotto ad ogni carta c'è un insegnamento talmente vasto, talmente profondo, stratificato nella terra, che non si può pensare di guardare una carta e dire, ah questa la conosco, significa... Questo è, è come una soglia magica, tutte le mattine o tutte le volte che pesco una carta è qualcosa di nuovo, come una sfera di cristallo, non so che cosa ci vedo dentro. Riconosco il suo sapore, riconosco la sua voce, il suo timbro specifico, ma quale musica mi suona, quali quali visioni mi schiude, ogni volta posso solo provare e scoprirlo e quindi anche stavolta accendiamo il microfono. Il nostro eroe. Speriamo che riesca il nostro eroe, se no perdiamo il microfono a metà. Sì, penso che lo perderemo a metà. Accendiamo la musica, e come sempre iniziamo dai nostri movimenti di stretching dei meridiani. riesco a inquadrare, ci mettiamo in piedi, i miei pollici intrecciati dietro la schiena e i piedi sotto le anche, prendo aria, piano piano, senza forzare, tenendo conto come sta oggi il mio corpo entro nella posizione sto allungando i meridiani del polmone e dell'intestino crasso respiro bene da terra e faccio scorrere aria nelle gambe nella schiena nel busto, nella testa, fino alla punta delle dita. ma dove oggi mi fa bene. Ognuno conosce il proprio corpo, lo ascolta e sente cosa è giusto fare e cosa no. senza inarcare troppo la zona lombare, le ginocchia spingono verso il muro davanti a me, le mani tendono verso quello dietro e sempre la respirazione mi aiuta, mi attraversa il corpo, piano ritorno prossima coppia di meridiani che vado ad allungare cuore e meridiano dell'intestino tenue partendo dal basso mi arrotondo tengo bene i piedi uno contro l'altro i gomiti tendono verso terra. Respiro bene nella posizione. Porto aria dove sento allargano passaggi e poi svuotandomi, espirando un pochino alla volta, srotolo dal basso la schiena e reallineo la colonna e poi il capo. Figurati se non si staccava il microfono. Stendo bene le gambe davanti a me, prendo aria nella pancia dei reni e meridiano della vescica, non mi dico va verso i piedi, dai piedi prendo aria e poi espiro dalle mani, quanto oggi mi fa bene, né più né meno, Bassano aperture anche di pochi millimetri. Importante avere la flessibilità degli acrobati per fare questi esercizi la gamba che passa davanti all'incrocio dallo stesso lato passa davanti anche il braccio prendo aria mastro del cuore e triplice focolare e ripeto prendo aria e di nuovo entro nella posizione Mi lascio... ritorno, e da ultimo vado a strecciare fegato e cistifelle, gli ultimi due meridiani, bene appoggiata a terra con l'osso sacro, non si deve mai staccare, prendo aria, apro lo spazio nel fianco, la terra respiro e ritorno al centro ripeto dall'altro lato girando ritorno. Faccio i movimenti che attraversano, allineano i miei tre corpi. La materia, l'anima e lo spirito. di volontà tramite il terzo chakra entro nella vita e subito con il primo miradico prendo la forma energetica di un albero, le radici salde sotto di me il fusto e la chioma che si allarga in alto, dentro questo albero discendo Raggiungo la terra e alla terra mi rivolgo. Con umiltà apro il mio secondo chakra. Le chiedo di insegnarmi il segreto per vivere qui, in armonia e con onore. E la terra mi insegna, il segreto è lo scambio. L'equilibrio tra il dare e il ricevere che abita nel quarto chakra in questo equilibrio si aprono le strade perché il mio talento si manifesti il quinto chakra Permette di liberarmi dalle proiezioni, dalle aspettative, da alcune parti della personalità. E così posso allineare anche il settimo chakra. Si tende come un'antenna verso il cielo e sprofonda fino al centro della terra. Così divento un tramite saldo, costante, flessibile fra la terra e il cielo, tra la madre e il padre. In questo allineamento posso spostarmi perché in questo periodo è molto importante tra il tempo passato, il tempo futuro e il tempo presente. Vi faccio incontrare questi tre tempi, aprendo alla filatura, all'intreccio dei miei tracci. apro la cavità smeraldina nei miei corpi, dentro di me. Mi faccio portare dal volo del falco, della civetta, punto riconosco, rievoco, do vita ai movimenti delle geometrie, il pentagono, il continuo movimento bilanciato degli opposti. i vortici d'abbondanza che attirano a me e da me condividono. Il fulcor centrale l'emanazione sicura, ritmica sempre uguale del cerchio, che dal suo centro in tutte le direzioni emana. Esiste, rende sacro il mio spazio. Lo spazio dove l'esagono gioca con gli stecchi. Qualcosa me lo mostra e qualcosa in corrispondenza è celato. E si scambiano continuamente ciò che vedo e ciò che non vedo, ciò che è giorno e ciò che è notte, ciò che è materia e ciò che è visione. E la frequenza della spirale attraversa ogni cosa. Unisce gli opposti, li intreccia, poi li separa e li unisce in forme ancora nuove. Continuamente muta la forma mia della realtà, di tutte le sostanze. In queste trasformazioni, aprono i passaggi del triangolo, le soglie, i miracoli, l'arte, la bellezza, il silenzio e la resilienza, il continuo cambiarsi di ciò che è sopra, di ciò che è sotto la terra la coscienza, la linea del visibile e tutti i movimenti geometrici li tengo tra i palmi delle mani e non hanno più forma. È la capacità di riconoscere tutte le forme e di sentirla in me. E per un attimo forma ed essenza si uniscono e creo con un semplicissimo gesto, un istante, che emana unità.